Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Oggi vi voglio far vedere un posto dove giro molti dei miei video. Ho deciso di allargare bene bene l'inquadratura per farvi vedere meglio quello che c'è attorno. E adesso prenderò in mano una macchina fotografica per farvi vedere quello che vedo io quando registro i video. Subito davanti a me ho una grossa struttura che in questo momento regge solamente il microfono ma all'occorrenza potrebbe reggere anche delle luci o una videocamera. Poi ho un tavolo con un computer e delle luci molto grandi, molto morbide davanti con la fotocamera in mezzo che in quella posizione proietta molte poche ombre. La luce a sinistra è più fredda, c'è un'altra luce molto calda che va a compensare per dare un po' di profondità all'immagine. In questo momento sto registrando da un Niver NV800 collegato a una scheda audio USB collegata al computer portatile che mi trovo davanti. In questa grande scrivania molte volte nascondo delle luci per illuminare meglio lo sfondo, ma appoggio anche degli zaini dove organizzo il materiale fotografico, il monitor che uso quando faccio montaggi sta a parete e poco più sopra tengo l'unità centrale del mio computer. Passiamo per il citofono e per la porta, per arrivare a un tavolo a sinistra su cui metto degli oggetti colorati che secondo me sono carini da vedere nella sfocatura di sfondo. Quelle che avete visto in giro prima per la stanza sono delle luci a batteria che spesso mi fa comodo disporle dove c'è maggiore bisogno di luce. Noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video. Schiacciate bene bene sul citofono, so che vi piace farlo, e poi attivate la campanellina qua sotto credo. Seguitemi pure su Facebook, su Instagram, sui social oppure per strada. Ciao!